Ok, siamo arrivati a dire che il momento a qualità di moto rispetto alla lavagna può essere pensato alla somma di, due, di quattro grosse cose, di questi che sono dei riquadri, i riquadri rossi, blu, giallo e bianchi. Il riquadro rosso e il riquadro bianco lo scriviamo così Quello bianco cioè è il momento a qualità di moto del sistema rispetto al centro di massa questo invece è molto interessante è molto suggestivo Perché questa qua è proprio l'espressione che avrebbe il momento della quantità di moto di una particella dove l'avevo cancellato L per definizione era R vettor P oppure potevamo scrivere cosa che ho usato qua come vedete di MR vettor V quindi questa è la definizione del momento a qualità di moto di una particella e guardate questo, è molto suggestivo questo risultato Questo pezzo qua è il momento a qualità di moto del centro di massa come se fosse una particella Dove si trova la particella? Nella posizione del centro di massa Che massa ha sta fantomatica particella? La massa del sistema E che velocità ha sta particella fantomatica? Vcm quindi vedete di nuovo in questo teorema, che sto per finire, le ultime battute: viene fuori che il centro di massa, questo punto matematico, si comporta come se fosse una particella. È proprio il contributo al momento della quantità di moto che uno avrebbe se il centro di massa fosse una particella. Solo che il teorema, adesso lo commentiamo quando ho finito di mostrare, che questo pezzo è zero e questo pezzo è pezzo zero chiaramente è zero non tanto è zero perché la cosa tra parentesi è zero guardate le due cose tra parentesi quello blu e quello giallo cominciamo da quello giallo guardatela con attenzione guardate, vediamo se qualcuno vi do 10 secondi in silenzio per vedere se qualcuno ha capito cos'è Allora, guardate, se io questo qua l'avessi diviso Vediamo se lo, se lo divido per qualcosa eh? Vediamo se lo riconoscete oh, Cioè se io la riscrivo così Qualcuno, coraggio Cos'è questo? Cos'è quello? Quello che ho scritto lì è la posizione del centro di massa rispetto al centro di massa E quanto è? Qual è il vettore posizione del centro di massa rispetto al centro di massa? È il vettore nullo eh. Quindi il numeratore, che è questa roba qua, fa vale 0. E questo? Stessa cosa. Perché se io divido questo, stessa cosa, simile, se io divido questo per m1 più m2, cos'è questo? Questo è 0 perché ovviamente questo 0 è diverso da questo 0, eh? sono zeri diversi questi qua. <coughs> questo a fare qua è uno 0 diverso da questo 0 qua. Perché questo 0 ha le dimensioni di una lunghezza, questo 0 ha la dimensione della di velocità, quindi è una, è una velocità nulla, perché cos'è questa roba qua? Cos'è tutto questo? Questo è la velocità del centro di massa rispetto al centro di massa. È fattore nullo. Quindi 1 è il numeratore della posizione del centro di massa rispetto al centro di massa, qual è? Questo, questo qui è il numeratore dell'espressione del della posizione del centro di massa rispetto al centro di massa è il vettore nullo e questo è il numeratore della velocità del centro di massa rispetto al centro di massa rispetto a me, qual è la mia posizione? è zero qual è la mia velocità? è zero, io sono fermo rispetto a me stesso sono qua con me stesso voi vi vedete muovere ma la velocità di me stesso rispetto a me è, è nullo quindi il teorema si esaurisce qui. È uno dei teoremi più carini e c'è un omologo che sto per farvi che riguarda l'energia cinetica, che potrei lasciare a voi e vedere chi lo sa fare e magari dare a lui un voto superiore a 27 o 28 oppure farlo qua con voi e dire quindi chi lo sa ha un voto superiore a 23 cosa preferite? che io ve lo lasci o che lo faccio assieme a voi? ma guardate questo teorema sta dicendo che il... sto sputacchiando oggi ma per fortuna la velocità orizzontale non è molto forte quindi si limita lo sputacchio a cadere là e non, non vi arriva però se fossimo solo l'una magari arriverebbero. Questo mi dice che il momento della quantità di moto rispetto all'origine può essere scomposto in due pezzi. Uno è il momento da quantità di moto del centro di massa rispetto all'origine, RCM è questo vettore rispetto all'origine. Quindi questo qui è il. scriviamo. questo è troppo piccolo per scrivere. mi vengono i campi. Sono tutti framiti qua. Questo è il momento della quantità di moto del CM, pensata come particella, non voglio scriverlo, rispetto ovviamente all'origine, cioè al lab a lab cioè a questa origine qua no? vedete perché c'è il vettore posizione del set di massa rispetto a questa origine c'è il VCM che è rispetto a questa origine più questo è il momento della quantità di moto rispetto al centro di massa Quindi, ho scomposto il problema in due problemi Cosa fa il centro di massa e cosa fa il sistema attorno al centro di massa Quindi attorno rispetto al A me piace tanto l'espressione attorno al Però è la stessa cosa mm? Rispetto al centro di massa o attorno al centro di massa Cioè, uno, questo vi dice cosa fa il centro di massa Questo vi dice cosa fa il sistema rispetto al centro di massa mm? Quindi il centro di massa si sta comportando come se fosse una particella E se qualcuno, qualcuno vi chiede qual è il momento a quantità di moto del centro di massa La scrivete con, senza, senza tante pippe, è molto immediato La massa del sistema che moltiplica la posizione del centro di massa per la velocità del centro di massa okay? O può anche essere <coughs> così, Rgm prodotto a quantità di moto del sistema perché la quantità di moto del sistema cos'era? L'abbiamo fatto l'altro giorno: è la massa del sistema e la velocità del centro di massa. Cioè portando, portando questo M qui, portandolo qui la posso scrivere così, in soldoni il centro di massa veramente si comporta come se fosse una particella. Però se la pensate come particella e calcolate il suo contributo al momento della quantità di moto, vi dà solo una parte vi dà solo una parte, il restante è il momento di qualità di moto attorno al centro di massa La somma di questi due vi dà quello del laboratorio Questo per il centro di massa porta una parte il restante è il moto attorno al centro di massa D'accordo? Va bene? Quindi forse un esempio che non voglio, non voglio soffermarmi adesso ma un esempio che potrebbe venire in mente è per esempio il moto della Terra attorno al Sole Avete il moto della Terra attorno al Sole e avete il moto della Terra attorno al proprio asse Quindi il moto del centro di massa del so, della, ter, del so, della Terra attorno al Sole è questo Il moto della Terra attorno al proprio asse verrebbe rispita in questo pezzo Quindi io facendo così Mm? ho il moto del centro e ho il moto attorno al centro questo descrive il moto del centro, questo descrive il moto rotazionale d'accordo? voglio subito proprio per inculcare in voi questi passaggi fare il teorema analogo e vediamo se qualcuno capisce e saprebbe scrivere il risultato poi lo dimostriamo la, la, la, un, un risultato analogo per l'energia cinetica quindi sarà così. Vediamo se qualcuno me lo può declamare il risultato. Poi la ricaviamo assieme perché non sono un sadico, cioè sono un sadico la misura in cui vi faccio lavorare molto a lezione e poi all'orale sono più rilassato. L'enunciato è questo, l'energia cinetica del sistema rispetto al laboratorio come sarà? Guardate questo e provate a immaginare che aspetto avrà. Questo è uno studente che sta a sveglio e capisce e cerca di cogliere il gioco da uno che è, che è molto passivo e come sarà secondo voi? Provate a buttarla giù. Abbiate fiducia in voi stessi. L'energia cinetica di un sistema rispetto al laboratorio sarà scomposto. In due, nella somma di due pezzi, attenzione, questa è una somma vettoriale, perché questo è un vettore, questo è un vettore, questo è un vettore. L'energia cinetica è uno scalare, non è un vettore, è una somma ordinaria, ma è la somma di due pezzi, uno è l'analogo di questo e sarà l'espressione dell'energia cinetica di una particella fantomatica chiamata il centro di massa. E come si scrive l'energia cinetica di una particella? Un mezzo mv, quadro, no? E quindi. L'analogo di questo pezzo è un mezzo, la massa del sistema per il modulo quadro di vcm al quadrato. Questo è il pezzo che competerebbe a questa fantomatica particella chiamata centro di massa. Si comporta come una particella di massa ms e ha una velocità vcm. Poi però questo da solo non vi dà tutta l'energia cinetica rispetto al laboratorio, c'è un altro pezzo e sarà l'energia cinetica del sistema <ride> rispetto al centro di massa. Quindi l'enunciato che io voglio dimostrarvi ha una rassomiglianza molto forte, perché stanno esprimendo un concetto simile che l'energia cinetica di un sistema è uguale al pezzo che viene dal moto del centro di massa. Più l'energia di movimento cinetica attorno al centro di massa. Questo mi dice il momento di qualità di moto di un sistema è il momento di qualità di moto del centro di massa più il momento di qualità di moto del moto attorno al centro di massa. Ok? Notate le analogie di queste affermazioni. E adesso lo dimostriamo. E come credete che farò? In un modo molto simile. E probabilmente verranno fuori cose simili. Con molta pazienza. <coughs> Via! Allora. Allee allee. Sono teoremi molto semplici ma con un profondissimo contenuto. Io li chiedo perché è un ottimo ripasso di un sacco di cinematica, un sacco di fisica. Chi sa fare queste dimostrazioni ha le spalle larghe, chi non le sa fare ha una, una comprensione probabilmente molto superficiale delle cose che ho fatto finora. Quindi l'energia cinetica del laboratorio, del sistema, cos'è l'energia cinetica di un sistema? È la somma delle energie cinetiche delle particelle che compongono il sistema. Rispetto al laboratorio cosa userò? Userò la velocità della particella 1, quindi qua scrivo un mezzo M1, attenzione V1 modulo quadro. Ma cos'è V1? Qual è il modulo quadro di un vettore? È il prodotto scalare vettore per se stesso. Quindi, piuttosto di scriverla così, io la scrivo POMI. Ripasso di cos'è un prodotto scalare? Contributo della seconda particella. Adesso cosa faccio? Che la velocità, uso la, la, la, la somma vettoriale delle velocità trasformazione di Galileo e Newton La velocità della particella 1 può essere pensata come la somma vettoriale della velocità del centro di massa più la velocità della particella rispetto al centro di massa La velocità della latina rispetto alla pensilina è uguale alla velocità del treno più la velocità della latina rispetto al treno quindi questo qui io la scrivo, 1 mezzo M1 VCM, più la velocità della latina rispetto al treno. Prodotto scalare se stesso. Più questo che ho scritto finora è la particella 1. Adesso la particella 2, dovete capire come è facile generalizzare questo per n particelle Il numero arbitrale di particelle Avrei n addendi di questa fattezza Un mezzo m iesima particella, in questo caso la 2 Per la velocità del centro di massa più la velocità della iesima latina rispetto al treno In questo caso è la seconda latina Prodotto scalare qua, questo ecco, è il prodotto scalare <coughs> Quindi ho la velocità del treno più la velocità della seconda latina rispetto al treno e avrei facilmente n, ma non ci sono in questo perché ho solo voglio di fare due voglio di... Quindi n particelle avrei n di questi Ognuno di questi è fatta in questo modo Quindi ho 4 addendi per la particella 1 Perché ho questo per questo, più questo per questo, più questo per questo, più questo e ho altri 4A, e ho altri 4 per la particella 3 e ho altri 4 per la particella N. Ognuno di questi 4, 4 addendi per, il, per, per ogni particella li scrivo su una riga esattamente con lo stesso approccio dell'esercizio di prima. Quindi, la prima particella scrivo, aiutatemi: c'è l'un mezzo dappertutto, oh, ma di schiena c'è l'M dappertutto. Su questi 4 che sto per scrivere, M1, ho V1 per v, VCM per VCM, è un prodotto scalare. Quindi VCM prodotto scalare VCM, poi ho uh, un mezzo M1, mi sta bene, poi ho VCM prodotto scalare V1', primo. poi di nuovo un mezzo m 1 e passo qua, ho V1 rispetto al centro di massa per VCM più un mezzo M1, V1, Primo prodotto scalare v1 primo Passo alla seconda particella Ho fatto giusto? <coughs> Questa è la prima riga E' quella che va fatta con calma Allora un mezzo m1 dappertutto Bene, poi ho VCM, vcm vcm v1 primo sì Poi v1 primo vcm Mi pare di aver fatto giusto Passo alla seconda riga Cioè alla seconda particella Senza riguardare qua Cambio solo i pedici 1 e 2, questi gessi ormai c'è un 1 diventa un 2, c'è un VCM non cambio tale e quale uh, Vcm cambio solo quando c'è i pedici, un mezzo, questo è M2, Vcm protoscalare V2, primo più un mezzo M2 V2 primo protoscalare Vcm più un mezzo M2 V2 prodotto scala V2 primo mm? e analogamente avrei la terza riga, e risima riga. Di nuovo vado per associazioni, perché questa è una somma, in questo caso, di 4 addendi. Se avessi n particelle avrei 4n addendi, no? ogni particella porta 4 addendi. Quindi ho una somma di 4n addendi, ma alcuni possono essere associati perché hanno in comune qualcosa, proprietà distributiva. Queste qua sono in comune quindi questi due possono essere messi insieme con la proprietà distributiva facciamo il rettangolo rosso non ricordo più il colore usato questo è il giallo uh, c'è il blu da che parte questo è il blu e questo qua è in bianco ok? <coughs> Guardate uh, questo qua posso cancellare qui Tutto questo è uguale, se ho solo due particelle c'è un uguale qui, <coughs> qua ho un mezzo e uh, ho VCM che sono in comune, quindi questo è un mezzo M1 più M2 per VCM, proto scalare VCM che può essere scritta così, e questo è proprio MS, quindi ho il primo pezzo. Eh? Questo che cazzo è? Quello è l'energia cinetica rispetto al centro di massa. Vedete che è la stessa forma, solo che ho apice, apice, apice, apice. Quindi questa qua è l'energia cinetica del sistema rispetto al centro di massa. Questa è l'energia cinetica che notazione usato del sistema, ma rispetto al centro di massa, non più rispetto al laboratorio. E ho un ultimo pezzo. Quindi ho già questo e già questo. Questo quanto vale, questo quanto vale? Come vedete ho VCM in comune. Questo mezzo, vabbè, ma posso portare l'M1 qua, l'M2 qui. E questo pezzo qui è un mezzo. VCM che moltiplica a sinistra, d'accordo? E qua ho M1 V1 più M2 V2 e questo qui è 0, perché è 0? Perché è il numeratore dell'espressione della velocità del centro di massa rispetto al centro di massa. Ok? Quindi questo è 0. Analogamente qua, perché la M1, uh, vedete io posso benissimo mettere in evidenza così, posso mettere in evidenza a sinistra la VCM, perché c'è un VCM e un VCM a destra, voglio dire. E a sinistra ho oh, M1 è lo stesso termine in realtà, eh? perché in fondo il prodotto scalare è commutativo, d'accordo? Cioè, questi, questo e questo sono uguali, sono solo, sono solo ma il prodotto scalare è commutativo, d'accordo? Quindi, questo è 0 pure per lo stesso motivo, e quindi, ecco il teorema. Quindi, questi due teoremi, vedete che in realtà si ottengono molto velocemente. Veramente, vi chiedo di saperli fare. È molto istruttivo per voi Saper manipolare i simboli così. Dovete imparare un po' di ordine mentale, familiarizzarvi con la notazione, con un sacco di bella cinematica. Fatelo, fatelo, fatelo, perché mettete in tasca un bella, una bella pezza del programma se fate questi passaggi. Eh? padroneggiateli, ovviamente sforzatevi di capire quindi abbiamo essenzialmente questi tre teoremi <coughs> due che ho scritto qui e uno che abbiamo fatto l'altro giorno che era, che era? scritto in due forme, questa Questa e questa stanno mandando un messaggio molto forte che il centro di massa si muove come una particella che trasporta aumenta qualità di moto, trasporta per definizione qualità di moto. Quindi il centro di massa, questo, questo fantomatico punto qua. Uh, trasporta quantità di moto trasporta momento a quantità di moto eccola qua magari in rosso quindi il centro di massa trasporta quantità di moto trasporta momenta quantità di moto trasporta energia cinetica e come cazzo si muove? come la legge di Newton MA uguale F Dove la F? Sono le forze esterne, perché le forze interne non cambiano il moto del centro di massa, sono le forze esterne a cambiarlo. È bellissimo questo risultato. Questo quadro che sta emergendo, io lo trovo estremamente bello. Il centro di massa veramente si comporta come se fosse una particella, quindi ha tutte le proprietà dinamiche cinematiche e dinamiche, perché si parla di dinamica quando si ha la legge Newton Ma uguale F, si parla di dinamica, stiamo facendo dinamica dei sistemi ormai, non più solo dinamica dei punti ma dei sistemi. Ok, quindi il centro di massa si comporta come una particella, ha la dinamica di una particella, porta quantità di moto, energia cinetica, momento della quantità moto. e di un sistema però porta solo parte dell'energia cinetica perché c'è anche il moto perché cosa vuol dire cinetico? Vuol dire energia di movimento, energia cinetica, energia di movimento. L'energia mov di movimento rispetto al laboratorio un pezzo lo porta a questa particella automatica, l'altra è l'energia di movimento attorno al centro di massa. Analogamente qui eccetera. Va bene? Quindi quando voi avete una ruota che sta spostandosi e immaginate che stia anche rotolando mm? ha due forme di energia cinetica e la somma di queste due daranno energia cinetica complessiva perché di movimento c'è di due tipi. C'è il movimento del centro di massa, ammesso che la ruota sia omogenea e quindi il centro di massa coincida col centro, c'è il moto del centro di massa che porta energia e c'è il moto attorno al centro di massa. Che porta pure energia D'accordo? Queste sono le cose che faremo prossimamente Fatemi vedere che ore sono perché forse sono andato un po' troppo veloce Sono andato parecchio veloce perché questa dimostrazione è trrrrr Fatemi mm. pensare <coughs> a come integrare perché non vorrei eh, Io quando preparo lezioni eh, Ho in mente certe cose che devo dire E poi quando ho finito di dire <ride> Devo pensare cosa potente Andiamo. Fatevi pensare, sono andato veramente veloce. Eh, vabbè, facciamo, cominciamo a pensare a cose che dirò giovedì. Allora, c'è un bel esempio per parlare del momento della qualità di moto. C'è un bel esempio che sarà veramente uno degli esempi più discussi uh, orari e agli iscritti. Allora immaginate di avere un soffitto shh, dalla quale pende un, un, un punto materiale Dico punto nel senso che la sua estensione, la sua estensione è molto minore della lunghezza del filo Siccome non voglio usare la lettera L <ride> per non confondere, <coughs> questo filo, shh, attenzione, questo filo sarà un filo molto speciale, sarà un filo cosiddetto filo ideale, poi parleremo ancora di fili ideali, come no? Un filo ideale. Per me un filo ideale sarà um, avrà due caratteristiche. Uno è che la massa del filo... È trascurabile. Rispetto a cosa? Rispetto alla massa dell'oggetto. Quindi sarà massa trascurabile. Ovviamente dovete sempre essere chiaro: trascurabile rispetto a cosa? Eh? Un'altra cosa è che sarà inestensibile. Inestensibile. Cosa vuol dire che è inestensibile? Vuol dire che non si allunga o non si accorcia Quindi quando io prenderò questo oggetto e magari lo porto qui <coughs> e la lascio andare per il fatto che è inestensibile che tipo di, quale sarà la forma della traiettoria? Sarà un cerchio, un arco di cerchio <coughs> La distanza della particella dal punto d'attacco Non cambiando, questo si muove lungo un arco di cerchio Non so se questo è un arco di cerchio Ok? Sarà un arco di cerchio Quindi la lunghezza del filo, piuttosto che chiamarlo L Rischiando di sconfondere con questo Permettetemi di chiamarlo R Perché è il raggio del, del, del dell'arco di cerchio, va bene? Allora, facciamo una cosa, questo punto qua, il punto d'attacco voglio che sia <coughs> l'origine, cioè voglio che sia il punto rispetto al quale uh, calcoliamo per esempio i momenti torcenti, cos'è il momento torcente? Il momento torcente è il prodotto vettore tra il vettore posizione del punto d'attacco della forza e la forza Quindi quando il corpo è qui per esempio anzi C'è Facciamo pure i due posizioni Ovvio che c'è una forza qua, c'è la forza peso Dobbiamo ancora discutere con un certo dettaglio la forza peso Ma sapete che c'è una forza peso, no? La forza peso sarà una certa freccia che punta in questa direzione eh, Forse l'ho fatto troppo lungo per la mia mano Quindi questa è la forza peso C'è chiaramente anche qui Ok? Guardate queste due posizioni qua, che è lungo la verticale. E questo che non è lungo la verticale. ok? Quando è lungo la verticale, io vi chiedo qual è il momento torcente della forza peso rispetto al punto O, il punto d'attacco del filo. Qual è il momento torcente? Cos'è il momento torcente? È R vettore prodotto vettore F. Siccome voi dovete fare il vettore posizione dall'origine al punto d'attacco della forza, chi è? E facciamolo in colori va. In blu il vettore posizione e in rosso la forza. Qual è il momento torcente? È il vettore nullo, perché? Perché la freccia blu e la freccia rossa non sono storti. Eh? Invece questa freccia blu, questa freccia blu e questa freccia rossa, sono storti Qual è il momento torcente del secondo caso, quando è fuori dalla verticale? Mi serve sapere la direzione, entra o esce dalla lavagna? Signorina, signorina d'accordo? L'altra signorina, che era distratta, che fine ha fatto? Si è addormentata sul banco. Entra, se la particella fosse di qua, quale sarà la direzione? Paraggio esce, quindi qua. Ah, sono così piccoli Tal, qua entra, qua tal esce, e qua tal è zero eh? Zero pause, anzi, eh, devo dire questo perché uno studente me l'ha chiesto poco fa e mi ero ripromesso a dirlo a tutti e stavo dimenticando di farlo Molto importante questo <coughs> Guardate, Tao cos'è? È R vettore F. Quali sono le dimensioni di Tao? È una lunghezza per una forza. Quindi le dimensioni di Tao sono la forza cos'è? È una massa per una lunghezza per un tempo alla meno 2 per un'altra lunghezza. voilà Pensate all'energia. Cos'è l'energia? Per esempio abbiamo discusso l'energia cinetica. L'energia cinetica, vabbè, c'è cioè un mezzo, certamente un mezzo non ha dimensioni. Cosa Cos'ha la dimensione di un'energia? È una massa per una lunghezza diviso il tempo al quadrato, la stessa cosa. Hanno le stesse dimensioni, ma deve essere molto chiaro che il tau e l'energia sono cose che si sì, hanno la stessa dimensione ma sono completamente diverse perché tau è un vettore un'energia è uno scalare non è un vettore e questo qui non dimenticatelo mai è il modulo quadro della velocità questo è uno scalare non è più un vettore quindi hanno la stessa dimensione in entrambi nel sistema internazionale qua avreste chilogrammi metri quadri tempo a meno 2 chilogrammi metri quadri, tempo a meno 2 ma sono bestie diverse uno è un vettore, l'altro uno scalare questo qui è una energia. e l'energia nel sistema internazionale si misura in Joule ho scritto in piccolo così alcuni dicono Joule, alcuni dicono Joule il signor Joule, la sua famiglia era in Inghilterra da centinaia di anni Lui, I suoi avi erano francesi ma da generazioni erano in Inghilterra e la pronuncia inglese è Jal mm? Joule lo dicono quelli che sono seccati del fatto che Napoleone ha perso a Waterloo eh? siccome hanno vinto gli inglesi eh, si dice "Joule", non si dice Joule o Jules, la peggio O Jules, no Ciao! Perché ha vinto Wellington, non Napoleone. Non eh? capite sì, le mie simpatie, dove <ride> Ok, quindi questa sono in, nel sistema internazionale. Shh, nel sistema internazionale, chilogrammi, metri quadri, secondi alla meno 2, per esempio, 10. 10 cosa, 10 joule. Qua io è un vettore questo, ok? Molto importante questo fatto. Ok, torno su cosa volevo dire, mi stavo dimenticando di voi. Quindi questi sono 0, 0 cosa. Hm? Non joule. Se dite una cosa del genere, no, professore, le stesse dimensione di un'energia, Pigio uh, è il famoso pulsante, il famoso pulsante. E apre la pottola dentro il quale sono i <ride> Ok. <coughs> Molto importante questo fatto qua, no? Notate come in questo punto le forze e il vettore non sono storti Qua sono storti, qua sono storti Quindi qua tau entra, qua tau esce D'accordo? Secondo voi L cosa fa qua? Quando Tau <coughs> entra, cos'è Tau? Tau è R vettore F Ma questo cos'era? Era la derivata di L rispetto al tempo hmm. Allora <coughs> facciamo così Supponiamo che la particella sia qui e la lasciate andare e lui si sta muovendo così Quindi Partirà anzi, lo facciamo un po' più alto, perché voglio che sia chiaro che non ha ancora raggiunto la quota massima, parte da questa altezza qua, ok? E supponiamo che tutto sia ideale. Poi vedremo quando discuteremo l'energia potenziale, eccetera, ci convinceremo che se questo è un pendolo ideale, partendo da questo dislivello lui raggiungerà lo stesso punto alla stessa altezza di là. Questa è cosa che forse avete già sentito. Quindi, guardate lui parte qua, questa è la posizione 0, passa per la posizione 1, passa per la posizione 2, passa per la posizione 3 e poi arriverà qua. Quindi il, il, la particella sta muovendosi in senso orario? Eh? In senso orario In senso orario, nella posizione 1 qual è la direzione di L? Qualcuno? L! L cos'è? È R vettore P, o se volete m, r vettore V. Nella posizione 1, lui sta andando in senso orario, quindi la velocità in questo punto è un vettore che è tangente. Immaginate che questo sia il vettore velocità. Se volete P, perché B e P sono in fondo paralleli, questa è la quantità di moto, qual è la direzione di L? R e P o R e U sono storti, quindi è perpendicolare alla lavagna. Entra o esce? Veloce! Non impieghiamo l'eternità. <coughs> cosa fa? Entra. Quindi qua, in questa zona, nella posizione 1, abbiamo una cosa interessante: che tau entra ed entra anche L, qua tau è 0 ed l entra qua la tau esce e la l cos'è entra perché sta ancora andando in senso, senso antiorario in senso orario sta salendo sta facendo così è chiaro quello che sta dicendo sia nella posizione 1 2 3 la l sta cosa entrando ma la tau da entra a 0 esce Qua la L entra, anche la tau entra Qua la L entra ma la tau esce E guardate adesso questa formula qua Che DL rispetto al tempo è uguale a tau Perché è uguale a R per F E ragionate Ragionate. Cosa sta facendo in 1? In questo diciamo, dividiamo, dividiamo uh, il tempo in, in due porzioni. Uno è la fase discendente, l'altro è la fase ascendente. Ok? Quindi, nel primo intervallo la particella è ancora a, a destra della verticale, sta scendendo il senso orario. Poi, in un altro intervallo di tempo è a sinistra della verticale, sta salendo. Quindi L è ancora entrante. Guardate, nella fase discendente, tau ed L hanno la stessa direzione. Cosa vi dice questo? Scriviamo in forma, in forma integrale? In forma integrale Posso scrivere così La variazione di L sh, è uguale Possiamo farlo nella versione Vi ricordate che c'è la famosa storia delle approssimazioni lineari? Eh? Quindi Visto che la L o entra o esce, la L entra in tutto questo caso perché sta girando in senso orario, ah, entra nella lavagna, quindi chiamiamo la direzione z quello che, che è perpendicolare alla lavagna, va bene? Se questa sh, ah, facciamo in modo di non avere z negativa, eh? quindi se io faccio xy così avrei la z, quindi facciamo così, chiamiamo questa la direzione x questa è la direzione y e quindi la z è entrante, va bene? Così non ho il fastidioso segno meno. Z, la lasse z è nella direzione entrante, va bene? Quindi se io vi chiedessi di scrivere l, la scrivereste così, come come il modulo di l u di z, siete d'accordo? C'è un modulo e c'è la direzione Z e L è entrante nella lavagna che ho chiamato la Z la entro perché ho sistemato io l'X, e così Ok? Quindi la L sta entrando nella lavagna Adesso guardate qua Quindi se volete io ho solo a che fare con la componente Z La scrivo così La scrivo così, senza la freccia sopra sto intendendo qui il modulo di L Quindi LZ è un numero che in questo caso è positivo perché è entrante, Va bene? D'accordo? Adesso questo qua se io la scrivo la componente Z Cos'è la componente Z? Di questa equazione, eccola qua Questa nella fase discendente tau entra Scriviamo questa qua in questa forma Vediamo se qualcuno si scandalizza Circo uguale alla derivata di Lz Non è la stima lineare, la famosa stima lineare quella sì, no e yes o no? Perché non sento un bel sì con un accordo consonante? Invece se sento silenzio: sì o no? Sì. <ride> Proprio poco convinti. Eh? <ride> Questa è la famosa stima lineare: cioè la variazione della funzione. La variazione della funzione cos'è? La tasca funzione che faccio uh, Voi cosa fate? Il valore della funzione qui è il valore iniziale più questo, che cos'è? Più questo, questo è la stima Il valore vero è questo, e questa è la stima E cos'è la stima? È la derivata, che è la pendenza di questa retta moltiplicata per questo Quindi questo è delta t e la pendenza è la derivata in questo istante D'accordo? Allora guardate un attimo Sto cercando forse in caso di dire queste cose domani perché in fondo volevo dire domani cioè giovedì non voglio correre però voglio, devo, devo non perdere l'opportunità di dirlo sennò no è tempo perso questi 10 minuti rischio di averli buttati sono molto serio Guardate qua, nella fase discendente questa è positiva Cosa vuol dire? Che la L sta aumentando di modulo aumenta di modulo. La L è perpendicolare alla maglia sta entrando perché sta facendo così in tutto questo moto uh, orario. L entra nella fase discendente il modulo di L cosa fa? Sta aumentando, perché? Perché la derivata è positiva! Cosa c'è da ridere? C'è qualcosa da ridere? Oh, C'è cioè uno spasmo di qualche tipo? Sono molto serio Nella fase discendente il modulo di L sta aumentando Perché? Perché la derivata ha lo stesso segno è positivo L entra, anche tau entra Quindi nella fase discendente L sta diventando sempre più lungo entrante da lavagna Il modulo cresce quando arriva qui cambia la cosa, la situazione, perché nella fase ascendente L entra, ma il tau ha direzione opposta. Cosa vuol dire? Che il modulo di L comincia a diminuire. Se qua la particella è ferma, perché devo ancora lasciare la presa, la velocità è zero, il momento di qualità è zero. Lascio la presa, cosa succede? C'è un momento torcente entrante Quindi quella L che è 0, che è il vettore nullo non rimane nullo, perché non rimane nullo? Perché la derivata di rispetto al tempo è tau Nella misura in cui tau è diverso da 0 la L non mantiene il suo valore del tempo Ma cosa fa? Aumenta il suo modulo Quindi da 0 la L comincia a entrare sempre di più nella lavagna Arriva a un valore massimo quando è qui E poi punta sempre dentro la lavagna Ma il modulo diminuisce Perché diminuisce nella fase ascendente? Perché Tau ha il segno opposto di L Quindi la L, se quello sta entrando Sta cominciando a punta sempre dentro Ma punta sempre meno, punta sempre meno Finché non si ferma poi cosa succede? Quando si ferma, lui si troverà qua con una bella forza così con un grande momento attorcente La L, che per un istante è 0, rimane 0? No! Perché non rimane 0? Perché la derivata è diversa da 0, porco cane! E la tau esce! Cosa vuol dire? Che quando è arrivato qui e per un attimo il momento della qualità di moto è zero, il vettore è nullo la tau esce, quindi la L comincia a crescere cioè la L nuova, facciamo così, la L in un istante t più delta t m? è uguale al valore vecchio più tau nell'istante t, delta t Vedete, se Tau e L hanno lo stesso segno, allora questo ha un modulo più grande Se questi hanno segni opposti, L è più piccolo Quindi quando è qui, questo per un attimo è zero e vuol dire che in un istante successivo la L comincia a uscire dalla lavagna perché esce, perché Tau esce, questo esce e quindi questo esce In un istante successivo cosa succederà? La tau esce, la L esce quando sta facendo il giro opposto questo ormai sta uscendo quindi questo esce aggiungete un altro pezzo che esce e avete un vettore che esce che ha un modulo maggiore quindi la L da 0 comincia a crescere da, crescere da, crescere da fino a questo punto quando supera questo punto avete che la tau entra la L esce, la tau entra cosa vuol dire? che al passare del tempo la L si accorcia, e si accorcia, si accorcia, si accorcia fino a essere 0 quando va e tutto si ripete. Mm? Ok? L, L. Ci vediamo giovedì, ma mi raccomando, meditate su questo, <ride> meditate su questo. Al di là di come l'ho detto in questi minuti perché non avevo previsto di dirlo oggi, lo ridirò giovedì. Mi raccomando, pensate molto attentamente a questa storia qua.